Aspetta! Non fare la no, faccio la. Spingua. Aspetta! Sei? Vai! No papà! Vai! Sì! Dai, alzatelo! Sì. Che cosa? Il cappello, sì, alzatelo di ciao! Ciao! Ciao! Così non vedo più. Poi ti si una bella cosa, eh. lasciarti dietro. Eh? No, c'è un affare apposta. Il dominante? Un po' più in qua. Turista fai da te! Dario! Dai! Sì! Ah, ragazzi! Attacchiamo i microfoni! foglie d'autunno che cadono, dai! Va bene, dai! Se non basta! Abbiamo documentato anche il fonico che sta facendosi un tipone con la spalla! fa fo il fonico e sto contento! Fofo fo il fonico! Dai vipere, si va? Eh? Vipere! Com'è? Ciao! Sali, sali, sali, sali, sali, sali ancora. E' così, no, provate a fermare quei lembi che non entrono bene. Bellissimo! Allora, proprio una vera luce, mi piace. ma sei Fonico con il direttore della fotografia Vai, anche qua. Vale. Fuori con l'altra dritta. Vedo. No. Lorenzo. Andato. La palla sul tavolo è No. No. No. No. Prima, eh? bene, certo. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. là, No. voi No. No. No. No. No. No. No. No. ore, No. solo per questo allora motore, motore. aspetta che allaggi un po' andato chiore Ah, guarda chi l'avrebbe detto che vado anche Ma guardate, chi l'avrebbe mai detto va a finire anche che vi vizzi. <ride> Grazie. Eh? Punto. Ma scusa ma vedo. di sapere dove andare. Ok? Stop. Eh, sarebbe... Azione. Ma Edo, dov è dove? Dov'è? Credo di sapere dove andare. Credo di sapere dove stare. Ancora, scusate, ancora. L'altra scusa più forte Aspetta. è. Aspetta. Ma, ma è dove? Credo di sapere dove. Ma poi c'è tempo. Su. Allora, Dario non lo porta più perché ha Io la casa di però loro per vedersi Cristina. E i Tu stavi ridendo così, ok? Riditemi di merda. la battuta. Azione. Questi occhi che fanno erano belli, però è una cosa un lunga io ah, sì, letto raccontato, non l'ho eh. eh. vista, però eh, se la rifan tutta, stiamo sì, parlando, raccontato, non l'ho sì, vista, non sì, l'hai vista, tu non l'hai vista, esatto. Sì,